Ecco Riccardo, ripartiamo da te ah perché beh, sì, sì. perfetto. <ride> ripartiamo da te anche perché, perché prima hai accennato appunto al fatto che gli investitori in realtà tendono a privilegiare appunto eh, gli indici piuttosto che le singole sì. azioni perché eh, garantiscono un grado di protezione eh, maggiore. E quindi ripartiamo proprio dal tuo prodotto che è il top bonus su DAX. Sì, allora indice. esatto, perché questa scelta? Come dicevamo ovviamente, è sottostante un indice, intanto diamo comunque un riferimento che il codice ISIN è un dire. 000HV8CDS0. Perché questa scelta? Allora, si acquista sotto la pari 90.37, maturity corta, quindi maturity a dicembre 2022. Quindi per chi fondamentalmente si aspetta eh, un potenziale ten, una potenziale tenuta dell'indice sottostante, quindi in questo caso del DAX eh, o comunque ehm, non un ribasso molto forte, di qui a dicembre 2022, acquistando il prodotto, quindi acquistando il top bonus, incasserebbe un rendimento di circa il 14%, perché, eh, come dicevamo, eh, si acquista 90%, rimborsa 103% ha una barriera di protezione posta al 75% cioè vuol dire in questo caso una barriera posta a 11.565 punti sì. siamo molto vicini siamo a 11.890 punti uh -huh. circa qual è però la particolarità? la particolarità è che questo prodotto prevede una barriera che viene osservata esclusivamente il 15-12-2022 okay. quindi se di qui a scadenza il sottostante non dovesse scendere al di sotto scusami, se di qui al 15-12, o, o meglio esattamente il 15-12-2022, sì. in sottostante, dovesse trovarsi al di sopra della barriera che è 11.565 punti, il prodotto andrebbe a rimborsare 103, quindi un, un bonus o un rendimento percentuale del mm. uh, 14%. Quali, quali sono le rischiosità e perché ho preso in considerazione questo prodotto? Perché è un prodotto a capitale condizionatamente protetto, come dicevamo, con una view nel breve termine, uh -huh. quindi voglio concentrarmi, dato che ci sono troppe variabili macro, eh sì. sul breve termine, una eh, barriera che viene osservata esclusivamente a scadenza, Comunque essendo il sottostante in prossimità di quella che la barriera fondamentalmente si acquista a sconto non siamo eccessivamente a sconto perché inizia a prevalere anche il fattore tempo che nei certificati ovviamente viene considerato e, e quindi diciamo potenzialmente utile per chi ha una view laterale in questo caso uh -huh. sul sottostante cosa può succedere nello scenario negativo, quindi se il DAX si, si dovesse trovare di sotto della barriera, in quel caso il capitale non sarebbe più protetto e alla scadenza, che ricordiamo è dicembre 2022 il certificato sarebbe rimborsato in base alla performance negativa del sottostante mm -hmm. Tanto più è sceso il sottostante Tanto minore sarà il rimborso del prodotto Quindi attenzione a quella che è la view La view è su questo prodotto Moderatamente rialzista mm -hmm. O stabilità Ok? Quindi sì. chi crede che il DAX possa rimanere stabile su questo valore, allora in questo caso eh. sarebbe un buon prodotto. Insomma, da valutare. Ovviamente certo. ricordiamo che non è un consiglio per gli acquisti, ma è una struttura no, da no, valutare, no. chiarissimo. No, stavo appunto facendo questa riflessione, Riccardo, perché abbiamo detto appunto della scadenza del 15-12, quindi a breve termine ma in realtà chissà da qui al 15-12 che cosa può accadere perché è adesso so. in realtà dobbiamo confrontarci quotidianamente con una volatilità che veramente investe i in mercati e naturalmente anche gli indici vedremo ecco, sì. eh, tutti i fattori ecco, soprattutto perché il DAX è legato all'economia tedesca che è legata a sua volta poi alle questioni del gas russo appunto dei del, gasdotti e quindi cioè, insomma c'è una... Veramente un quadro che, che è complesso, però diciamo che ecco, chi appunto pensa che il DAX in quella data, entro quella data non abbia grossi scossoni eh, può scommettere insomma su eh, questo tipo di prodotto. Beh, sai cosa? Un'altra particolarità dei certificati è che ehm, è utile acquistarli in momenti di incremento della volatilità. Perché? Sì. Perché siccome sono delle opzioni, nel momento in cui si incrementa la volatilità è più facile, o c'è cioè più probabilità che il sottostante vada in breach della barriera, quindi vada a rompere la barriera. Mm -hmm. Quindi di conseguenza, dato che c'è questa maggiore probabilità di rottura della barriera, il certificato si deprezza. Quindi l'investitore in questo caso può giocare su cosa? tenuta dal sottostante e riduzione della volatilità in modo che di conseguenza una riduzione della volatilità poi comporti successivamente un apprezzamento del certificato Ok? quindi ci allontaniamo dalla barriera e giungiamo a scadenza quindi cosa impatta? impatterà in quel caso time decay quindi il cosiddetto effetto tempo più riduzione della volatilità Chiarissimo. Veniamo, ecco, eh, dopo ovviamente farò commentare anche tutto questo arenato, però prima ecco, analizziamo anche il secondo eh, prodotto che ci propone Riccardo, che invece questo è un cash collect worst o auto callable, su un paniere questa volta, composto da Enel Eli, intesa San Paolo. Quindi abbiamo in questo caso il comparto dell'energia naturalmente sempre presente, più il settore bancario con comunque dei colossi. Sì, allora, sì, esatto Sono dei colossi di portafogli Che sono presenti in tutti, tutti i portafogli certo. O nella maggior parte dei portafogli degli italiani Perché sono i cosiddetti titoli Insomma, che rappresentano Principalmente il nostro destino ENEL, Eni, intesa San Paolo Tanto do il codice ISIN DE000HB9L0F4 Si acquista 94, A 9234 Qual è la razza in questo caso? Differente dal precedente Completamente differente mm -hmm maturity agosto 2025 e perché bisogna consultarlo secondo me è interessante intanto diciamo un livello di barriera posto al 60% Valentina perché si, si potrebbe consultare? perché chi ha in portafoglio questi tre sottostanti al momento ha un portafoglio in sofferenza con comunque dei titoli che sono nettamente sotto i valori mm -hmm. di febbraio quindi potrebbe in questo momento consultare un prodotto come questo che è un Fixed Cash Collect, che paga delle cedole indipendentemente dall'andamento del sottostante e paga una cedola mensile di 70 centesimi, quindi indipendentemente da quello che succede al sottostante io incasso mensilmente 70 centesimi, quindi ho due strade da perseguire, che sono una, compro il certificato e lo affianco alle azioni, sì. ok? in modo che fondamentalmente incasso comunque il rendimento e vado a, a neutralizzare un po' quello che è il ribasso di mercato. Piuttosto che vendo l'equity e compro direttamente il certificato, in questo modo vado a compensare le mie minusvalenze con il rendimento cedolare che mi ha offerto il mio prodotto. Ovviamente la rischiosità qual è? La rischiosità è che giunti a scadenza al 2025 il sottostante peggiore si trovi al di sotto della barriera, però diciamo, dovremmo spostare un po' più avanti nel tempo quello che è il ragionamento. Ricordiamo in questo caso, e si vede dal chiede, poi lascio davvero la parola a Renato perché siamo un po'... Sono andato un po' lungo con il tempo. Questo è un prodotto che può essere richiamato in anticipo, viene richiamato in anticipo a partire da marzo 2023, se sottostanti alle date di osservazione, quindi ogni mese a partire da marzo 2023, si troveranno al di sopra del 95% del loro strike iniziale. Noi come emittente rimborseremo 100%, quindi il nominale, più il, eh, la cedola del eh, mese in corso. È eh, chiarissimo, insomma, ecco questo coupon incondizionato comunque rappresenta un po' il plus, sì. ecco, ed è sicuramente con uno una barriera anche di, di protezione rispetto al rischio insomma dell'investimento. Eh, dell ecco Renato a proposito di rischio invece tu ci proponi eh, dei prodotti che eh, in quanto a rischio mh, diciamo mettono un po' di pepe in più ovvero due prodotti Turbo e poi naturalmente ti faccio commentare anche quelli presentati da Riccardo. Guarda io vorrei cominciare, adesso vediamo i Turbo sì. eh, effettivamente quello sul DAX dove sì. io eh, quotidianamente realizzo delle strategie applicate ai Turbo, io uso i Turbo Turbo. Io impazzisco per i turbo, sembra che sono stati fatti proprio per le mie esigenze <ride> operative. Eh, sul DAX il 15 settembre avevo parlato, proposto una strategia a ribasso che dall'epoca ha eh, fatto 9 punti percentuali. Con la leva offerta sugli indici si poteva ottenere un bel risultato. E mi inserisco a quello al discorso che ha fatto prima Riccardo, eh, che è importante. Eh, io quando pubblico delle analisi con view ribassiste eh, sul mio canale YouTube, sui vari social, Sempre poi mi vedo, cioè, e tu porti sfortuna, e tu e sempre presagi negativi, a parte il fatto che io seguo i grafici e chi nasce, quindi non è che se c'è del rosso sono stato io a colorarlo di rosso, però a me viene rabbia Valentina e Riccardo perché dico io… Ci sono i turbo, ci sono tanti strumenti, certificati ne hanno tanti, che vi permettono di proteggere il vostro investimento. In questo momento è fondamentale, quindi eh, volete rimanere, avete un'ottica di medio-lungo termine, eh, però adesso io do il mio piccolo contributo, le candele che nasci, le mie strategie non sono infallibili, assolutamente, ma proteggetevi, proteggetevi, perché già con la leva piccoli prezzi sono proprio per tutti i turbo almeno quelli che uso io eh, si può eh, ridurre il rischio le perdite e in questo momento è fondamentale molto molto molto importante quindi usate ci sono i mezzi per difenderci eh, sul sito di unicredit ci sono tanti webinar ne faremo uno anche noi domani e io faccio questi video giornalieri cioè eh, ci sono, ci sono, eh, i soldi sono importanti, bisogna cercare di proteggere quanto più il proprio capitale. Fatta non questa, certo. veloce. Giustissima, ecco, osservazione, ma anche perché Renato, con regimi se sbaglio naturalmente, eh, e tu dici, ecco, mi tacciano di essere un po' l'uccello del malaugurio con queste view ribassiste, ma in realtà ci si può guadagnare appunto se si scommette eh, sul, eh, sul ribasso e lo, e lo si prende, E insomma il... Uh, in realtà uh, si ha il risultato quindi ma basta eh, andare eh, a vedere eh, i video quindi eh. non adesso col senno del poi è facile ma basta andare a vedere i video che realizzo io quotidianamente con le strategie sui turbo mm -hmm. tutti a ribasso tutti sì. a ribasso cioè ce ne sono stati infatti oggi vado a parlare di quelli più attuali perché se no ci sono molti già sono partiti molti movimenti a ribasso sono già in atto sono già in corso quindi ecco perché oggi ecco, farò ma vedere. i movimenti a ribasso quindi possono comunque portare delle occasioni perché si diciamo, associa ecco, il ribasso ad un movimento negativo e quindi ad una perdita invece non è così esatto esatto okay. no, no. anzi poi con la leva amplifica quello che è il risultato uno può anche dire eh sì, ma eh, con quel capitale di copertura cosa posso guadagnare con quei pochi euro? C'è la leva che permette questo quindi, e di avere dei risultati importanti. Insomma, poi bisogna farlo, ovviamente la protezione in base, anche a quella che era l'altra esposizione, l'operazione in corso, quanto si è investito lì, Insomma, ci sono dei ragionamenti da fare, ma ci sono, ci sono, ci sono tanti certificati, io ripeto, ci sono i turbo, che sono eh, hanno proprio un turbo dentro, e eh, sono molto <ride> interessanti e quindi per esempio potrebbe essere uno spunto altri quelli che fa vedere Riccardo insomma ci sono ci sono i modi non sono così complicati magari all'inizio può sembrare difficile una certa terminologia però è importante. Eh, I soldi sono. Eh, la prima regola è non perderli. Ma ah certo, quindi, assolutamente. Perché ecco. qualcuno non ha nel calcio, primo, primo non prenderle, Renato. ecco, banco, <ride> E, poi, poi, pensiamo, casa, e poi pensiamo anche a guadagnare. Allora, mettiamo il turbo, come hai detto tu, con i tuoi prodotti, che sono esattamente un turbo al ribasso su Biper e poi un turbo a rialzo invece su Tenais. Stranamente, pure al rialzo verrebbe esatto, da dire in Esatto, giornata. Vedi, vedi, smentiamo subito i tuoi. Vado esatto, i telespettatori che dicono che tu punti solo al ribasso. No, no, no, no, c'è una bella storia al rialzo, tena, sei <ride> poi tra i titoli migliori, il migliore in assoluto. Cominciamo con Viper, quindi adesso dovreste vedere il mio grafico Aikinashi, che sono grafici molto simili alle candele giapponesi, e, eh, ieri è stata confermata questa candela rossa, quindi da oggi possibile trend ribassista e già dall'open, metto sì. il grafico con i prezzi ufficiali, quindi un grafico candele giapponesi, dall'open il prezzo di apertura di erano è il minimo toccato fino adesso 1,5785, siamo due punti percentuali giù, sì. ma potrebbe farne ancora altra di strada da dove siamo adesso, 58 e 25, a quello che potrebbe essere il primo target di supporto da dove c'era stato il precedente movimento al rialzo, quindi ce n'è ancora di strada percorso da fare al ribasso. In quel caso andiamo sul sito di Unicredit, ho già preparato la schermata con un turbo open end put B per banca, qui ce ne sono tre, e eh, quello con il prezzo barriera detto anche strike che rappresenta lo stop loss, è più vicino 11,48% da dove siamo adesso, 1,7783 e che va benissimo eh, come sempre, con trovo proprio i prezzi barriera ideali per le mie strategie e praticamente sopra questo massimo recente, quindi con eh, una leva 655, ricordo, sono strumenti ad alto rischio, mm -hmm. ma io aggiungo limitato, perché comunque non si perde, anche nel caso peggiore, che va a toccare il prezzo strike, non si perde più del capitale investito. Vedete la quotazione, in questo momento 0,258 Decisamente, beh, qui parliamo di un titolo che quota relativamente basso, ma si vede anche una enorme differenza nei casi, per esempio come Ferrari, dove lì abbiamo eh, una, una quotazione a tre cifre, il turbo, il prezzo del turbo è molto invece più basso. Perfetto, e abbiamo visto ecco, adesso vediamo anche quello di Tenaris. Vediamo anche Tenaris, sì. parto dalla mappa per far vedere dei 40 titoli, come spicca quel più 43%, questa è la performance dei 40 titoli da inizio anno di Piazza Affari, Tenaris Superstar più 43% e ieri eccolo qua il grafico anche se adesso come si può notare era partito bene adesso sta ripiegando da quello che è stato il top intraday a 13 euro e eh, c'è questa nuova situazione al rialzo che potrebbe avere come obiettivo 14 e 28 il, tra i turbo open end call in questo caso quindi come vedete call azione Tenaris anche qui quello con il prezzo strike più vicino a 12 euro va benissimo si sposa bene proprio qui sotto il minimo del 26 settembre 12,06 euro, 0, 6, come possibile strategia rialzo e target verso i 14,28 euro, se effettivamente sarà rialzo. Perfetto, ecco Riccardo ti piacciono le scelte di Renato anche perché insomma conoscendolo lo sapevamo che un minimo di spregiudicatezza in più certo. rispetto ecco, ecco, alla percentuale di rischio, ce lo dovevamo aspettare e così è stato. Beh assolutamente, Renato ormai è diventato espertissimo mm -hmm. sui prodotti Turbo, nel loro utilizzo, quindi la dinamica insomma spiega effettivamente come utilizzare, come scegliere i prodotti nelle sue video analisi, io eh, insomma, spezzo una lancia a favore di Renato ovviamente, eh, insomma sui, sui commenti, Ricordiamo a tutti che comunque i mercati vanno affrontati in modo consapevole, in modo adeguato, senza una protezione dal ribasso e bisogna capire che comunque i soldi che si investono si riducono perché il mercato ovviamente si, si contrae, quindi si perde valore, quindi il fatto che Renato indichi comunque un potenziale ribasso, tanto non sono sue previsioni perché legge fondamentalmente quello che dicono i grafici soprattutto da un'indicazione operativa, cioè, ragazzi ricordiamoci che siamo in un momento particolare di mercato, uh -huh. gli indici non stanno tenendo perché ovviamente ci sono una serie di fattori come le ricoperture, come le partenze di stop loss che comunque innescano movimenti di mercato coprirsi in questo momento particolare è sicuramente un qualcosa che tende a mitigare i rischi di portafoglio che si faccia con un turbo piuttosto che si faccia con un altro strumento. Appunto, quando Renato dà le sue view, in questo caso il bassista, magari è una view che può essere utilizzata come una copertura, uh -huh. quindi insomma. Poi le scelte, insomma, condivido pienamente le scelte di Renato, mi piacciono i prodotti, mi piace il modo in cui li analizza, quindi sicuramente insomma, è un qualcosa da tenere d'occhio perché quello presentato da Renato è un prodotto pericoloso perché prevede certo. uno stop loss raggiunto il quale si perde tutto il capitale investito, quindi utilizzarli ok, certo. ma anche in quel caso in modo consapevole. Chiaramente, ecco, un bel mix diciamo comunque tra i tuoi prodotti e i sì. suoi che presentano caratteristiche, gradi di rischio e di protezione che sono eh, diversi, un po' diciamo per tutti i gusti eh, dei nostri telespettatori, ecco, che sanno poi come regolarsi a seconda delle loro esigenze di portafoglio e poi anche un po' dell'inclinazione eh, personale, se c'è appunto una predisposizione più al rischio, più al guadagno, ecco.